Sull'inceneritore di Ugozzolo, sul possibile aumento del volume di rifiuti da smaltire da 130 a 190.000 tonnellate l'anno e sull'avvio del nuovo impianto per il trattamento meccanico-biologico al fianco del termovalorizzatore, la polemica sale di tono ogni giorno di più. Da Parme del territorio un coro generalizzato di no. Non è possibile trasformare la terra della Food Valley in una cittadella dei rifiuti. Oggi nuova puntata di questo muro contro muro. La Regione, starà dalla parte del territorio e dei cittadini, lo ha chiesto nell'aula del Consiglio regionale Andrea Bertani del Movimento 5 Stelle. Ha spiegato come la scelta di IREN non sia coerente con le azioni politiche che la Regione vorrebbe mettere in campo per la gestione dei rifiuti, a partire dalla legge regionale sull'economia circolare del 2015. «Il piano di gestione dovrebbe prevedere l'ottimizzazione degli impianti esistenti e il progressivo spegnimento di tutti gli inceneritori», ha detto Bertani. Gli ha risposto l'assessore all'ambiente Paola Gazzolo. «È stato già avviato», ha detto, «un tavolo di confronto con IREN». «Vorrei una presa di posizione netta, non l'ennesimo tavolo», ha risposto l'esponente dei 5 Stelle. «Parma è diventata capitale della cultura, non si può gestire in questo modo un problema che è strutturale». La Regione Emilia-Romagna ribadisce di non avere intenzione di arrivare a quella soglia e rinnova l'invito a convocare un tavolo con tutte le parti interessate per trovare una soluzione condivisa con IREN che ha disdetto l'intesa alla scadenza e arrivare ad un nuovo accordo volontario che limiti la capacità dell'inceneritore.